Esiste una terra bellissima, dei colori straordinari, piena di profumi e di paesaggi mozzafiati. Oggi, anche senza uscire di casa, anche senza scarponi, anche senza zaino da trekking, vi propongo un'escursione. Affronteremo il problema del camminatore. Non si tratta solo di un problema, si tratta di un vero e proprio viaggio di scoperta, un'esplorazione. Immaginatevi di percorrere chilometri e chilometri di sentieri, giorno dopo giorno, di traversare meravigliose valli, valicare montagne, per poi ritrovarvi immersi in un universo ideale, un universo geometrico, dove le valli sono perfettamente simmetriche. Immaginatevi migliaia di escursionisti percorrere i sentieri di queste valli. Sentieri geometrici, quadrati, poligonali, più raramente anche circolari. Close your eyes. Ipotizziamo di poter camminare lungo un percorso quadrato. In questo mondo gli escursionisti dispongono di diversi strumenti per potersi orientare. Uno dei più utilizzati è il distanziometro. Il distanziometro indica in ogni punto la distanza dal centro della figura. In questo mondo gli escursionisti dispongono di una bussola speciale. Su un percorso circolare fornisce la misura dell'angolo al centro. Nel caso di un quadrato tracciamo le diagonali per trovare il centro. Consideriamo un camminatore in movimento lungo il perimetro del quadrato. In figura è indicato il punto di partenza del camminatore. La bussola misura l'ampiezza dell'angolo evidenziato in rosso. Inoltre, all'inizio di ogni avventura, gli escursionisti non dimenticano mai di far partire il proprio contapassi. Il contapassi misura la distanza percorsa complessivamente. Utilizzando questi strumenti riusciranno gli escursionisti a non perdersi? Ne riusciranno a non perdere l'orientamento? Pensiamo sempre ad un cammino quadrato. È possibile determinare la posizione del camminatore conoscendo soltanto la distanza dal centro e l'ampiezza dell'angolo? E conoscendo soltanto la distanza dal centro è la lunghezza del cammino percorso? E conoscendo soltanto la lunghezza del cammino percorso? Consideriamo un quadrato che abbia lato di lunghezza 5 per radice di 2 fratto 2. Consideriamo un escursionista che intraprende un viaggio su questo quadrato e dispone sia del contapassi sia del distanziometro può quindi tenere traccia dello spazio percorso e conoscere la sua distanza dal centro ma come cambia la distanza dal centro al variare del cammino percorso? andiamo a vedere questa escursione da vicino andiamo a vedere come cambia la distanza dal centro Tracciamo le diagonali per trovare il centro. Consideriamo adesso un camminatore in movimento lungo il perimetro del quadrato e il punto rosso in figura. Tracciamo questa retta e andiamo a prendere la perpendicolare passante per il centro. Consideriamo il triangolo evidenziato in rosso. Questo è un triangolo rettangolo. con X lo spazio percorso, con Y la distanza dal centro e con L la lunghezza del lato del quadrato. Saresti in grado di trovare una relazione algebrica tra le variabili? Saresti in grado di trovare Y in funzione di X? Sull'asse delle Y è rappresentata la distanza dal centro su quello delle X il cammino percorso che cosa otteniamo? e se invece il nostro escursionista utilizzasse solo distanziometro e bussola? come cambia la distanza dal centro al variare dell'angolo? andiamo a vedere anche in questo caso quello che succede sull'asse delle y è rappresentata la distanza dal centro su quello delle x l'ampiezza dell'angolo cosa, cosa, cosa, cosa, cosa otteniamo? e se invece un escursionista dovesse percorrere un sentiero rettangolare? e se dovesse percorrere un sentiero esagonale? e cosa succederebbe nel caso di un percorso perfettamente circolare. Esplorate ogni sentiero. Non accontentatevi di guardare da lontano, perché così vedreste solo un albero, anziché immergervi in un'enorme foresta. Ma se guardi bene, o trovare l'infinito.